Salve ragazzi, il video di oggi è dedicato a tutti coloro che devono scrivere la tesina per gli esami di terza media. Iniziamo subito dicendo che la tesina è un percorso multidisciplinare, che significa che noi attraverso un argomento, una parola chiave che decideremo, eh, dobbiamo attraversare tutte le materie che abbiamo studiato durante l'anno. Come fare? Iniziamo appunto, come vi dicevo, cercando una parola chiave e creiamoci una mappa concettuale. Dalla parola chiave iniziamo a disegnare delle frecce per ogni argomento, cioè italiano, storia, geografia, scienze, quel che sia matematica, cerchiamo di trovare un punto comune con la nostra parola chiave. Cosa fare? Dopo aver scritto la nostra mappa concettuale iniziamo a cercare informazioni su internet, nei libri, chiedendo anche agli insegnanti e iniziamo a prendere appunti. Ora... Creiamo la nostra tesina, iniziamo eh, dedicando qualche pagina all'introduzione, spieghiamo perché abbiamo scelto quella determinata parola, quel determinato concetto chiave, subito dopo passiamo allo svolgimento, per ogni materia tratteremo l'argomento che abbiamo scelto ed infine la conclusione. Nella conclusione eh, dedicata appunto a cercare il filo rosso, la conclusione, mh, spieghiamo eh, perché abbiamo scelto quell'argomento e lo analizziamo nelle diverse materie. E infine se volete, però non so se viene richiesto in, tutti, in tutte le classi o in tutti gli istituti, potete aggiungere la storiografia, Anzi no, la bibliografia e la sitografia, la bibli in pratica i libri, i siti dei quali avete tratto ispirazione, avete tratto spunto per scrivere la vostra tesina. Ed ora dedichiamoci alla copertina, la copertina avrà al centro appunto eh, il tema, il titolo, la vostra parola chiave, poi il vostro nome, l'intestazione della scuola, la classe ma se vogliamo possiamo aggiungere anche delle immagini e inoltre so anche che in, alcune, in alcuni istituti vengono utilizzati già i powerpoint quindi lì potreste sbizzarrirvi con immagini, parole chiave e anche catturare sempre di più l'attenzione dei professori ai quali state esponendo la vostra tesina infine vi ricordo che il colloquio dura all'incirca si aggira fra i 15 e i 30 minuti eh, vi consiglio vivamente anche se non vi viene chiesto dall'insegnante o dalla scuola di creare la vostra mappa concettuale così da essere sicuri e padroni dell'argomento che starete esponendo in quanto l'emozione eh, affiorirà quel giorno siete eh, riusciti eh, più o meno ad avere nervi saldi comunque sarete emozionati quindi più ripetete a casa più eh, riuscite a padroneggiare l'argomento con chiarezza più riuscirete ad attivare l'attenzione positiva dei vostri eh, professori e riuscirete ad avere un risultato ottimo. Quindi vi auguro in bocca al lupo e a presto. Ciao ciao!